Sono numerose le motivazioni come mamma, come donna e come imprenditrice che mi hanno spinto circa due anni e mezzo fa ad entrare nel direttivo di Pergolonite ed oggi a candidarmi nella lista civica Pergolonita insieme con Simona Guidarelli, sindaco. Il mio impegno è stato e sempre sarà ispirato dall'amore che mi lega fortemente a questa comunità dalla riconoscenza che devo ai tanti pergolesi che da 50 anni sostengono l'attività commerciale della mia famiglia facendola crescere, ma soprattutto è ispirato dall'amore per i miei tre figli perché possano crescere in una pergola migliore e decidere se continuare qui la loro vita. Mi dispiace eh, molto che eh, ciò che è stato possibile per il primo non lo è stato per il secondo e men che meno lo è per eh, l'ultimo dei miei figli e mi dispiace non soltanto eh, per loro ma per tutti i bambini, per tutti i giovani pergolesi che in questi ultimi dieci anni si sono visti la possibilità di vivere certe situazioni, certe esperienze. Mi riferisco alla, alla Colonia Marina, all'Udobus, alla rappresentazione teatrale Andar per Fiave, all'iniziativa all Nati per Leggere, al cinema, alla scuola eh, musicale. Ovviamente si, si cresce, eh, si diventa grandi anche senza tutte queste cose, si diventa grandi anche senza eh, vivere eh, l'esperienza formativa dei tirocini scuola, Lavoro. però credo che eh, ci, ci siano delle eh, esigenze, eh, no? i bambini hanno eh, delle esigenze dei giovani che sono eh, sacrosante e che devono essere in qualche modo eh, soddisfatte. Eh, occorre sin dall'infanzia dall eh, educare eh, i bambini al bello cercando di incoraggiare qualunque forma di eh, cultura la, il teatro, la musica, le arti visive creano il desiderio di eh, migliorare e eh, credetemi che in tanti casi eh, si è tolto tanto ai bambini, ai giovani soltanto per, eh, per pochi spiccioli eh, se non si ha la eh, sensibilità eh, di capire che non esiste eh, politica senza cultura, che i soldi investiti in questo senso sono i soldi che rendono di più, beh io credo che non ci sarà nessuna, eh, nessun cambiamento e nessuna speranza per un fu di un futuro migliore per la nostra comunità pergolese.